Federico, che camminata da soldato hai? Ti volevo chiedere una cosa. Prego. Secondo te che cos'è un capolavoro? Beh, non saprei. Vabbè, allora provo a dirti che cos'è per me un capolavoro. Sì, vero. Diciamo, intanto è un oggetto, un manufatto che può essere piccolo o grandissimo, un grande palazzo, una grande chiesa come la Basilica di. San Pietro, oppure un anello, un oggetto piccolo, che eh, ci colpisce perché ha eh, delle caratteristiche eh, straordinarie. Colpiscono una parte molto profonda eh, della nostra anima. E io, siccome faccio il restauratore, eh, oltre che lo scrittore, ho avuto la fortuna di lavorare sui capolavori, c'è anche uh, un altro punto di vista che identifica il capolavoro, cioè il punto di vista tecnico. Un capolavoro è un oggetto perfetto. Ma perché questi uomini dedicano tutta la loro vita per creare questi, questi capolavori? Allora, intanto non credo che ci sia qualcuno che possa rispondere a questa domanda. Io quello che ti posso dire è quello che ho imparato io, perché. Anch'io ho dedicato tutta la mia vita a lavorare intorno, a scrivere, lavorare, pensare intorno a queste opere d'arte. Intanto è, una, è, è un dono. Alcune persone hanno una sensibilità eh, diversa dalle altre, quindi sono più colpite da, eh, da, da, dalla natura, da ciò che succede nella natura e hanno anche il dono di saperla trasformare, di sapere vedere in, in ciò che agli occhi degli altri appare banale, comune, invece loro sanno vedere una potenza eh, che a noi sfugge e quindi loro sanno che quello è un po' il loro destino, sanno che in quella cosa loro potranno e trovare la giusta collocazione di se stessi nel mondo, che è un po' il problema che abbiamo tutti, cercare di capire che cosa facciamo noi nella Quindi vita. questi artisti è come se avessero un dono. No? Sicuramente. Ciao Giulio, buongiorno. buongiorno. Adesso ti interrogo <ride> come a scuola. No, volevo sapere, secondo te, che cos'è un capolavoro? Un capolavoro può essere una cosa che ispira gli altri e che, non so, provoca grande entusiasmo nella gente. È una cosa speciale che non si è mai vista prima. prima. d'ora. Il capolavoro ha sempre questa caratteristica. Il capolavoro tecnicamente è perfetto. E spesso con i miei collaboratori, quando lavoriamo su... restauriamo dei capolavori, facciamo un gioco, trovare un difetto. E per esempio, su un affresco di Raffaello non troviamo mai una, eh, un colore... Eh, sfumato male o sfumato grossolanamente, una linea che viene un po' più eh, in risalto. E eh, questa perfezione è forse il primo eh, stadio. Però magari pure un capolavoro può essere una cosa che secondo magari le norme eh, non è perfetta e ne crea un'altra di perfezione, per esempio. Eh, può essere eh, non perfetta nel racconto eh, eh, e quindi una, una sospensione però voluta dall'artista, ma eh, eh, diciamo eh, quasi sem sempre l'artista eh, sa usare al, al massimo grado eh, le... le, le gli strumenti che utilizza ah, beh, certo. per, per fare sì. quel okay, racconto. Okay. Poi, quando io poi parlo di racconto, non è sempre una storia, no? perché c'è l'arte astratta che ha grandi capolavori. Un racconto è anche mettere insieme dei colori in maniera da provocare degli accostamenti, delle sensazioni che, noi, eh, che ci aprono nuove prospettive o, oh, basta pensare ai tagli di Fontana quante prospettive hanno aperto però ecco poi in quei tagli c'è la perfezione è difficile fare un taglio come quelli che faceva Fontana Buongiorno Buongiorno. So che vorremmo parlare di altro eh, ma certo. eh, io eh, volevo invece farti una domanda un po' su che cos'è per te un capolavoro e se c'è eh, qualcosa eh, che tu riconosci come tale nella, nella tua esperienza eh, di vita di concezione eh, non è una domanda semplice semplice un capolavoro è qualcosa che ti colpisce nell'intimo o colpisce nell'intimo in un'intera società e per me il capolavoro assoluto è qualcosa del rinascimento italiano Bosch per me quello è il capolavoro assoluto ma se legato probabilmente alla mia formazione è per te un capolavoro? Sì eh, per me eh, le due cose che hai detto sono molto Importanti, una è, è facile, è eh, il capolavoro, è qualcosa che ti colpisce, che colpisce te, quindi è una relazione tra due sensibilità individuali. Però la verità è che poi il capolavoro, non a caso, è quello che colpisce tutti. Cioè, il capolavoro è individuato, lo vediamo soprattutto nella storia, da un po' di distanza che ci eh, permette di dare dei giudizi un po' più fondati. Eh, colpisce tutta la società e questo è, è, è l'elemento più affascinante del capolavoro e di chi lo produce. Perché un, alcuni uomini sono in grado di produrre idee, manufatti, che eh, vengono riconosciuti da tutta la società come, un, come oggetti straordinari, oggetti capaci di metterci in contatto con un altro mondo, quindi di mettere in contatto non me o te, ma di mettere in contatto un'intera eh, società. Oggi il capolavoro, Baschi è il capolavoro? Beh, io eh, no. Eh, ci A me personalmente ci sono degli oggetti eh, che mi emozionano per un istante perché sono, eh, rappresentano un'idea eh, molto, molto bella. Baschi è uno di questi, però eh, per me la caratteristica del capolavoro è quello che ti deve tenere inchiodato, cioè un'opera un, un, un di Baschi non mi tiene inchiodata. Eh, un'opera di, di Rocco, un'opera di Bacon, eh, un'opera di Moore, mi tiene inchiodato, la posso vedere tutti i giorni eh, e tutti i giorni mi dice delle cose nuove. E in questo momento qui eh, c'è un, una crisi, quindi, al capolavoro, in un certo senso? Beh, no, perché... Poi ogni capolavoro eh, ha bisogno di un po' di tempo per assumere il suo status di capolavoro, il che vuol dire assumere anche una possibilità comunicativa eh, ulteriore. Cioè su, su un'opera si stratificano le emozioni di chi l'ha amata e questo la rafforza. Noi oggi siamo... Eh, a, a questo stadio per Matisse, per Picasso, con eh, Afro e eh, eh, altre cose, dobbiamo un po' aspettarle, no? dobbiamo un po' aspettare eh, che si sedimentino. Ma anche il Rinascimento, d'altra parte, ha avuto bisogno di tempo per maturare. Anche quello un momento di rottura rispetto sì, però, a quei terroristi precedenti. Però il no? Rinascimento aveva questa caratteristica che era eh, una società eh, culturalmente molto più unita con un'elite che era nello stesso tempo un'elite. Er, L'avanguardia era l'elite, la vera avanguardia è Giulio II, sono i papi oltre ai loro... Eh, ma questo è molto bello, eh? Però poi c'è il problema che l'arte adesso è un fatto di mercato, che ha spostato un po'. Adesso c'è un, un mercato specialistico che si occupa di arte, di produrla, valorizzarla. Nel Rinascimento l'arte era un fatto sociale. Questa forse è la differenza maggiore. Cioè non esiste noi. assolutamente oggi più un mecenatismo come… Il mecenatismo non è sociale. Non è lo scrittore, non è il papa, non è il politico, non è il sindaco di una città, non è un ministro. Oggi il mecenate è un ricco signore, spesso anche molto ignorante, ma intelligentissimo, che investe nel mercato. Ha intorno dei, eh, degli addetti che seguono, anche con molta intelligenza, il mercato ma è un'altra cosa, quindi poi il passaggio da questo contesto al contesto sociale ha bisogno di un po' più di tempo. Prima che dalle gallerie di Londra ci arrivi qualcosa che possiamo riconoscere anche noi come un capolavoro, passa un po' di tempo.